Ciao, buon martedì! Anche oggi siamo stati insieme nel nostro spazio. Eh, dedicata alla musica, oggi non era prettamente rock, devo dire la verità anche perché volevo cercare qualcosa che raccontasse un po' la storia dell'Epifania, della Befana ma alla fine ci siamo imbattuti in streghe e, e, e non solo eh, tra l'altro insomma in streghe che ci hanno tenuto compagnia anche con la musica, siamo, abbiamo iniziato con Gabri Ponte, la sua danza delle streghe, quindi abbiamo iniziato proprio a livello dance, fin troppo eh, per poi passare ad esempio ai Fleetwood Mac, eh, dove si racconta di questa donna che vuole quindi si presume sia una strega eh, abbiamo raccontato chi è la Befana e quindi anche questo immaginario che un po' va rivisto sia sul suo modo di vestire che non ha questo cappello a punta ma un fulare legato in testa eh, non ha questi stevali ma delle scarpe comode insomma questa visione della Befana che viene un po' mischiata anche alla visione della strega stessa e poi abbiamo scoperto anche quali luoghi eh, possiamo eh, magari visitare proprio eh, quando eh, viene la festa della Befana o anche di Halloween e quindi insomma si festeggiano eh, queste donne. Eh, soprattutto siamo partiti da Triora, eh, siamo andati a rifreddo, ma alcuni di voi mi hanno raccontato, ricordato che anche Benevento, ad esempio, è famosa per la strega anche per il liquore, e poi chi invece mi ha chiesto se addirittura. Ero andata nel paese di Dracula Insomma viaggio e viaggio Abbiamo fatto anche i viaggi non solo a livello di musica, ma anche a livello proprio di, eh, diciamo così, di posti. E poi ci siamo ascoltati due, due vinili, oltre ai brani che vi ho detto poco fa. Eh, uno di questi era i Red Chili Peppers, eh, una copertina bellissima, quella di questa donna, eh, insomma, con loro eh, che la guardano estasiati e sul retro eh, la dedica alla, in memoria di Hill, eh, Hillel Slovak e eh, credo che questo sia uno dei suoi capolavori. E poi... Non c'entrava niente con la befana, non c'entrava niente con Rock o con le donne, ma c'entravano gli animali quindi, in qualche modo, anche l'epifania. La befana insomma viaggia e cerca di portare buon umore comunque, al di là di tutto, non solo il carbone e l'aglio, e cerca di preservare il nostro territorio, così come anche loro, i 10, 100 Maniacs, ehm, che eh, con questo album hanno voluto raccontare anche un po' eh, diciamo così la storia dello zoo e degli elefanti e noi da questo album eh, ci siamo ascoltati in realtà è il brano Trouble Me che è una delle due cover presente proprio qui all'interno di questo album e la cover è eh, quella di eh, Stevie Wonder tra l'altro vedo solo adesso che la cosa eh, particolare di questo album è che eh, praticamente i testi sono scritti in tutte le lingue quindi c'è il testo tradotto in italiano in inglese in francese e eh, in tedesco bello bella questa cosa non l'avevo notata prima ma insomma devo guardare più sovente all'interno eh, diciamo così di quelle che sono le copertine. non solo fermarmi all'esterno e non dobbiamo solo fermarci all'esterno così come succede anche dicevamo per la befana quindi non fermiamoci all'esterno di questa vecchina <coughs> Ma in realtà ricordiamoci che ha tantissime cose eh, da raccontarci. Per cui niente, questo è stato un po' quello che ci siamo raccontati questa mattina. Per il resto beh, io vi auguro una buona epifania, vi do appuntamento a martedì, prossimo, uh -huh, a martedì prossimo e cercheremo di ritornare un po' in quello che è il campo invece della musica rock. Eh, quindi insomma spero di trovarvi eh, come sempre puntuali e tantissimi come siete stati anche oggi, vi saluto e ci ritroviamo martedì. Ciao, grazie, grazie ancora.